Ciao a tutti! Oggi prepareremo la Bavarese alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono fragole fresche, latte intero, panna fresca amara già montata, tuorli, zucchero semolato, buccia di, succo di, buccia di limone, succo di limone, gelatina di foglie ammollata in acqua fredda. Per la decorazione zucchero a velo, panna montata zuccherata e fragole. Andiamo in via alla ricetta. Per prima cosa rimoniamo di nuovo in frigo la panna montata eh, amara. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole e 50 g di zucchero. e facciamo frullare per 20 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il succo di limone. E facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 7. Il succo di fragole è pronto, mettiamolo da parte in una ciotola. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, versiamo all'interno del boccale lo zucchero e la buccia del limone e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale, adesso aggiungere i tuorli e il latte. e facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 3 Adesso dal foro del coperchio i fogli di gelatina, strizziamoli e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferiamo in una ciotola capiente e lasciamolo raffreddare. dopo aver, aver lasciato raffreddare il composto, adesso Incorporiamo la panna. La incorporiamo con movimenti dal basso verso l'alto. adesso versiamo il succo di fragole e incorporiamo anche questo adesso Trasferiamo il composto in uno stampo in silicone che posizioneremo in frigo per almeno 6 ore. Adesso trasfer trasferiamo in frigo per almeno 6 ore. Trascorse le 6 ore adesso usciamo la bavarese dallo stampo e andiamo a guarnire e a impiattare. Bavarese alle fragole, grazie e alla prossima ricetta.